benvenute in un altro video di first impression quindi dei prodotti che provo sempre a tema viso in questo caso e che però ho un qualche campioncino una bustina due tre e quindi che sono proprio first impression, prima impressione però per potervene parlare intanto li ho uniti un po' ed iniziamo a parlarvene però prima vi ricordo di essere iscritti al mio canale e di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video se vi piacerà e commentino se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me ma iniziamo subito a parlare del primo prodotto e si tratta di questo della origins ginsink ultra idatante crema ultra idratante. allora intanto ve la mostro perché avevo solo questo ed è questa che è un'esclusiva da Sephora, ma ho segnato il prezzo, 50 ml viene euro. Allora, cosa dire di questa crema? Dice di essere ultra idratante, ultra ricca, energizzante, io l'ho provata, sì, eh, ultra ricca, non troppo, infatti io l'ho utilizzata alla sera e mi sono trovata bene perché basta poco prodotto, si stende bene, non è troppo appiccicosa ed è so, quasi quasi immediatamente. Ed alla mattina non mi trovo con la pelle unta. Altra cosa, il profumo di pompelmo. Cioè, è fantastico. Non persiste sulla pelle, ma sulle mani si sì, durante l'applicazione ed è davvero ottimo. Allora, andiamo avanti col secondo prodotto ed è questo qui di Bottega Verde, Linfa di vite, trattamento viso giorno e notte, riattivatore di giovinezza con linfa di vite e fitto complesso da uva rossa di Tenuta Massaini e vai e qualcos'altro no 95% di ingredienti di origine naturale e avevo due campioni e questo qui che è la nuova linea e ho segnato il prezzo come sempre 50 ml prezzo di listino 45,99 ma in promozione adesso a 22,99 quindi occhio alle promozioni allora trattamento viso giorno e notte riattivatore dunque io l'ho applicato solamente alla sera perché per il giorno è un pochino troppo corposo però alla sera eh, si stende bene non so se voi vedete il riflesso ma c'è un capello ecco perfetto eh, si stende bene, si applica bene assorbe velocemente lascia la pelle idratata e quindi eh, sì mi è piaciuto giorno e notte sì per la notte in questo caso a me è piaciuto ma comunque noi <coughs> aiuto andiamo avanti e questo è alquanto particolare anche solo per come fatto è il Clinique ID eh, Dramatical Difference eh, quindi eh, quello idratante, la lozione idratante più il booster, quello che avevo io era quello antifatica, allora tutto questo papero, ma alla fine la confezione era questo vi ho fatto il clip per farvelo vedere perché era fantastico allora l'idea di questo Clinique ID è effettivamente quello di avere una base con scusate, la base a cui aggiungere il booster che preferite leggendo qua dovrebbero esserci quello mh, per la grana non uniforme quello antifatica che è quello che io, oppure quello macchie di scromie oppure linee e rughe. C'erano tutti questi. Allora, come vi ho detto era questo, si apre la confezione da qui, era diviso la base con il booster e per per prelevarlo andava applica spinto in su il booster, poi si mescolava un po' e si prendeva la crema. Comunque vi ho fatto la clip perché è più semplice ed che prezzi, perché per i prezzi mh. Allora, la cosa, cosa della Clinique è il fatto che la base, potete scegliere la base che preferite, quindi quella in siero, quella in crema, quella più idratante, quella più ricca, e il booster a parte, e li potete unire. Quindi avete la crema perfetta e il booster più adatto. I prezzi che mi sono segnata è la base, uh, siamo su... Ah, ecco, Clinique o Sephora, quindi sia il sito internet di Clinique, che se fora hanno gli stessi prezzi e la base 115 ml viene 34,39 Il booster antifatica, ad esempio, perché quello che avevo io 10 ml viene 14,14 ,14, quindi completo 53 euro. Il fatto è che l'ho trovato su Amazon anche e quello già completo. Quindi non i pezzi a parte ma quello completo viene 48 euro. Quindi si risparmia qualcosina. Diciamo che sicuramente finirà prima il booster piuttosto che la crema. Quindi anche lì è da vedere un attimo. Poi si può tenere lo stesso, la stessa base e cambiare la crema e le rifacciamo la stessa base e poi cambiare il booster in base. Se abbiamo più preferenza di uno o dell'altro, ok, perché con queste luci sembrano meravigliosamente unta che invece sono bella opaca? Mm. I misteri, i misteri delle ring light e quindi è da vedere un attimo. Comunque, questo era il prodotto, ormai ve l'ho mostrato e stramostrato. E cosa dire? Allora, intanto che non sarebbe quello più adatto a me, io avrei scelto altro, però mi piace questa idea. La crema è... È abbastanza ricca, quindi l'ho utilizzata alla sera, però basta poco palotto, si stende bene, assorbe velocemente e alla mattina mi trovavo la pelle bella idratata. Altri effetti sinceramente non ne ho trovati, però effettivamente è un'emulsione idratante con il booster antifatica, quindi secondo me ha fatto il suo lavoro. C'è da vedere qualcosa magari più adatto alle proprie esigenze, ma noi intanto andiamo avanti. E andiamo avanti con questa crema di Diego Dalla Palma, un My Lift, crema anti-età levigante. Quella che avevo io era un 2 ml e cerco di leggere di cosa c'è scritto, se mai ci riuscirò. Per una potente idratazione, ecco. Per la sua potente azione crea un leggero e temporaneo pizzicore subito Dopo l'applicazione, quindi dovrebbe essere una crema anti-età levigante effetto lifting. Ve la mostro, che è questa. Allora, ehm, prezzo 50 ml, 52,90. È un po' cara. Allora, è una crema che è abbastanza ricca, ed io l'applico alla sera, quindi è abbastanza ricca, ma vedete il clip. Si stende bene, assorbe velocemente e mi lascia la pelle abbastanza idratata diciamo che però nella stagione calda sicuramente tenderebbe a lucidarmela anche la sera perché è un po' ricca il leggero effetto pizzicore io non l'ho notato ma non ho notato neanche l'effetto antietà non ho notato proprio niente se non questo super potere idratante questa sì fin troppo sulla mia pelle mista e per me per una crema idratante è un prezzo davvero tanto alto troppo ma comunque sia andiamo avanti con il prossimo se parliamo di prodotti cari, bene, ora veniamo con l'ISA Laran, Questo qua YPURE o oh, pur è un siero. Dice fermete e quindi eh, fermete e culture, quindi eh, rassodante e antirughe, Ok, dunque questo è proprio un siero. Ve lo faccio vedere. Ok, e andiamo al prezzo, ah sì, effettivamente, i shape ehm, siero rassodante. Allora, prezzo, siete sedute, ok, 30 ml, 98,50 euro, ma tranquille, perché c'è anche la ricarica, quindi per non prendere tutta la confezione, che è bellissima, ma c'è anche la ricarica da inserire, e costa solamente, sempre 30 ml, 83,50 euro solamente perché la ricarica <ride> ovviamente sto scherzando perché è un marchio che si paga quindi il Saloran è un marchio che costa allora cosa dirvi intanto che è un siero acquoso proprio leggerissimo, quasi in essenza applicato la mattina tranquillamente, si stende e si assorbe immediatamente ottimo anche come base trucco anche sulla mia pelle mista non dà nessun tipo di problema il profumo è nullo quindi altra cosa fantastica idratante non mi lucida durante il giorno e tutto quanto quello che volete è perfetto mi è piaciuto tanto sì ma io per questo prezzo voglio che faccia i miracoli e invece non è che li fa quindi eviterei cioè eviterei è buono ma per questo prezzo cioè ragazzi con tanto meno trovate dei sieri che comunque funzionano uguale o meglio secondo me si può scegliere di meglio e andiamo con l'ultima fist impression del momento e in questo caso devo premettere che non è quello adatto al mio tipo di pelle comunque della bottega verde il collagen supreme crema viso antirughe, si già elasticizzante ormai non so più parlare effetto pelle nuova allora per pelli da normali a secche ecco perché non è adatto al mio tipo di pelle allora, prima di tutto il prezzo, 50 ml, 37,99, ma in promozione a 19,99. La confezione è questa. E cosa dire? Mm, bella texture, è molto ricca, quindi io la applico alla sera, si stende facilmente, assorbe abbastanza velocemente e la mattina non mi trovo con la pelle unta, però è un po' ricca. Ovviamente per la pelle secca, quindi penso che per la stagione calda, anche di sera, tenderebbe ad appesantirmela troppo e se me la appesantisce troppo mi escono le imperfezioni ed è una cosa che non vogliamo. Però non posso dire che non mi piace la crema, non mi piace la formulazione per pelli secche, avendocela io mista. E quindi mh, promozione sì, ma niente di più per ovvi motivi. Allora, queste erano tutte le feste impression del periodo, voglio sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate, se qualcuno di questi vi incuriosisce più degli altri, sono sicura che vi incuriosisce tantissimo il siero dell'Isa Loran, sicuramente sarete lì che lo prenderete subito, se lo prendete bravissime voi, ed è, vuol dire che potete, Io,